nel dialogo, tra, nel dialogo tra Gesù e Nicodemo. Ci sono alcuni aspetti che è importante sottolineare e che vedremo insieme. Il primo di tutti è l'avverbio ano, anothen, che nel testo greco viene utilizzato, che generalmente viene tradotto con dall'alto, ma che più precisamente si può tradurre con di nuovo. Questo perché... Perché rende meglio probabilmente quello che mh, è il significato del dialogo che avviene tra Gesù e Nicodemo. Perché? Perché il vino nuovo dona vita nuova, vita di nuovo quindi. E quindi permette naturalmente a chi lo accoglie, a chi accoglie il vino nuovo che è Gesù, di nascere di nuovo. La risposta di Nicodemo, infatti, con riferimento all'ipotesi di tornare en enteculian tesmetros, cioè nel ventre, nel grembo materno, ehm, pur essendo vecchio, quindi dice il testo Geron On, eh, vecchio essendo, richiamerà chiaramente, richiama chiaramente alcuni testi della tradizione cumranica, all'interno della quale si trovano riti specifici di rinascita, di ripassaggio e di ritorno alla vagina materna per una rinascita, potremmo dire, radicale. Sono riti eh, di cui eh, con molta probabilità anche Gesù eh, insieme a Nicodemo era a conoscenza e che eh, riguardo al tema della rinascita eh, ci pare importante tenere in considerazione per capire meglio il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Il secondo punto su cui ci pare interessante riflettere è ciò che Gesù dice in, in Giovanni 3,13 eh, di cui offriamo questa Possibile traduzione letterale, e cioè, e nessuno era mai salito verso il cielo se non colui che dal cielo è discendente, il figlio dell'uomo. Dove c'è eh, anabebeken dal verbo anabaino e eh, katabas dal verbo katabaino. Ciò che cattura la nostra attenzione sono eh, almeno tre elementi. Il primo è che anabaino e catabaino, che come potete sentire foneticamente, derivano dallo stesso verbo originario che è baino, con eh, preposizione ana e con la preposizione kata, quindi anabaino e catabaino, che indicano eh, movimenti di ascesa e di discesa. Questi due verbi, anabaino e catabaino, sono gli stessi verbi che avevamo trovato nel capitolo 1 di Giovanni al versetto 51, quando Gesù, rivolgendosi questa volta a Natanaele, dice, vedete, vedrete gli angeli di Dio eh, salire e scendere, catabaino, eh, tas, ecco, letteralmente discendenti, sul figlio dell'uomo. Sono quindi diciamo, eh, verbi che ci portano a pensare che questi siano movimenti prodigiosi di salita e di discesa riferiti sia al figlio dell'uomo sia ai suoi angeli. Il secondo aspetto è che Anabedeken è coniugato al perfetto. Il perfetto è un tempo che indica un'azione avvenuta nel passato, nel passato ma i cui effetti perdurano fino al tempo presente. Quindi, nel momento in cui Gesù sta parlando con Nicodemo, gli effetti di quella anabasis, di quella ascesa, perdurano. Allo stesso tempo, Katabas è un auristo fortissimo, che non ci dice quando è avvenuta questa azione, ma ci dice la qualità di questa azione, e la qualità di questa azione indica la subitaneità di questo catabaino, di questa discesa, come l'istantaneità, la repentinità di una discesa. Quindi, per riassumere, il concetto di ascesa suggerito da Anabaino è ehm, diciamo inserito in un contesto semantico di compiutezza, i cui effetti però perdurano anche nell'iket nunc del dialogo tra Gesù e Nicodemo. In terzo luogo, stando al testo greco, emerge che eh, al momento in cui si realizza il dialogo tra Gesù e Nicodemo, ehm, L'ascesa di Gesù al cielo è già avvenuta. Infatti, il Signore dice: nessuno era mai salito verso il cielo se non il Figlio dell'uomo. Questo ci pare strano se pensiamo che siamo abituati a pensare all'ascesa di Gesù eh, a seguito della risurrezione, stando ai Vangeli. Eppure, in merito appunto a quest'ultimo punto, ci sembra necessario fare alcuni approfondimenti. E abbiamo insomma, fatto una piccola ricerca rispetto all'utilizzo di questi due verbi, anabaino e catabaino, in, in particolare anabaino, perché stiamo parlando appunto di un'ascesa che il Signore ci dice, parlando con, con Nicodemo, essere già avvenuta nel momento in cui lui, par lui parlava con, con Nicodemo. Allora abbiamo cercato, e nel libro dei Giudici, nella traduzione della 70,. E in effetti, eh, al capitolo 13, nel versetto 20, c'è scritto Anabenai, e poi dice più sotto: uranon, kai, anebe, di nuovo il verbo anabaino, ho curiu, en tefloghi. Allora, ci siamo interrogati ancora una volta, e su. Chi è che sale, no? Sale la fiamma e sale di Monoach e di sua moglie e sale anche questo Angelos Curiu. Ecco, questo è un nominativo con accanto un genitivo, Angelos al nominativo, Curiu al genitivo. Ma se noi andiamo a vedere invece il testo ebraico, c'è scritto Malach Yahweh, dove non c'è lo stato costrutto. Quindi è l'angelo signore. Ecco chi è che ascende, è il Signore stesso, sotto forma, eh, diciamo antropomorfizzata, eh, e eh, chi appunto ha visto questa, questa figura ha ascritto a una figura angelica, ma di fatto era il Signore stesso, il Curio stesso. Ecco perché Gesù, parlando con Nicodemo, si riferisce ad una anabasis, ad una ascesa, che era già avvenuta non solo in questo contesto ma anche ad esempio viene utilizzato questo verbo nel, nel libro dell'Esodo al capitolo 19, versetto 18 eh, riferendosi al fumo che saliva dalla terra verso il cielo eh, partendo dal monte Sinai sempre durante la teofania quindi vedete come questo verbo anabaino che afferisce a un'ascensione è Comunque, sempre riferito a situazioni dove è presente il Curios. Speriamo di eh, insomma, avere chiarito un po' queste, questi punti: eh, per come viene utilizzato questo verbo anabaino e per che cosa significa quando appunto leggiamo che l'ascesa del Signore era già avvenuta ben prima di quella che noi eh, conosciamo dopo la risurrezione. Per qualsiasi domanda vi ricordo che c'è la possibilità di mettersi in contatto con il professor Binni tramite la sua mail e se vi fa piacere fate girare i nostri video, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Ciao, grazie, alla prossima!